Se vi dicessi che esiste un plugin che simula la vostra curva di equalizzazione con quella di un pezzo famoso, vale a dire, volete fare un singolo alla Lil Peep, alla Plaza, alla Achille Laura, alla Sfera e Basta, vi impegnate, mixate il più simile possibile al suono di quell'artista, poi inserite un plugin che ascolta la canzone che voi gli inserite, quindi quella dell'artista famoso, e vi emula la curva di equalizzazione di quel pezzo e matcha con il vostro. Andiamo a capire meglio di cosa sto parlando, non sono impazzito. Allora, ho preso dal mio archivio di tutorial passati il pezzo di Hermes di quando abbiamo fatto voce alla Capoplaza. Giro un'altra canna, come mi giro nel letto. Giro con un'altra solo per dispetto. Il senso sarebbe quello di avvicinarsi il più possibile a come suona la canzone di riferimento, perché questo plugin non fa miracoli chiaramente. Però, come vedete, mi sono fermato un bel passo indietro per capire quanto può fare questa roba. Questo plugin si mette sul mastering prima dei limiter. Gli mettiamo la canzone di riferimento, in questo caso è uno squillo di Capo Plaza, che abbiamo usato per fare questo, diciamo, eh, tutorial voce alla Capo Plaza senza copiarlo palesemente. Anche se abbiamo copiato palesemente, e vediamo se cambia realmente. Il pezzo già in sé suona molto simile. Giro un'altra canna come mi giro nel letto, giro con un'altra solo per dispetto. Il plugin si chiama Master Match. Lo mettiamo prima del limiter, con il più selezioniamo. Io ce l'ho già qui uno squillo. Quello che volete voi, nel senso. Non dobbiamo fare altro che prendere, vedete che curvona di bassa che abbiamo qua cosa che io ho evitato di mettere nel mio progetto scansionare la curva delle Q del singolo, poi scansionare la nostra. Vedete? Sono molto più basso io qua, eh? E mecciare. Giro un'altra canna come mi giro nel letto, giro con un'altra solo per dispetto Ricordi bene quello che ti ha detto, non sai se esisti fino a quando non guardi allo specchio oh. Ok, come immaginavo, molto figo, le basse che ho evitato di dare me le sta dando lui Sia le sub che le basse, poi qui tra l'altro ho tagliato un po' poco, mi sta correggendo... Quella, quella fascia medio basso Giro un'altra canna Le altissime erano un po' da sistemare Giro un'altra canna come mi giro nel letto Giro con un'altra solo per dispetto Ricordi bene quello che ti ho detto giro, non sai se esisti fino a quando non guardi allo specchio Ora giri con lui ma lui è pazzo di là Io Qua potete decidere quanto in far intervenire il programma, effettivamente. Giro un'altra canna come mi giro nel letto. Giro con un'altra solo per dispetto. Ricordi bene quello che ti ho detto. Non sai se esisti fino a quando non guardi allo specchio. Ora giri con lui, ma non ci pazzo di lei. Io nei vi coli buoni. Che dite, raga? Per me è a pieni voti. Cioè, fa, fa un miracolo sta roba qua. Vorrei provarla anche su un video tra l'altro che uscirà il 20 quindi sarà un piccolo spoiler ho fatto autotune alla sfera e basta come i primissimi che facevo all'inizio per vedere nel 2020 se potesse cambiare qualcosina nel mettere l'autotune molto interessante, vi consiglio di vederlo se siete nuovi sul canale quindi iscrivetevi e attivate la campanellina ho fatto una roba figa tra l'altro qua ho matchato all'inizio del video proprio il pezzo di Sfera con il pezzo di Hermes. E eh sì, ok, si sente la differenza di cantante, perché comunque il timbro è diverso, ma la differenza di mix no. E sono super soddisfatto di questo lavoro. Voglio vedere che succede qualora io dovessi fare un intervento qua sopra. Quindi mettiamo lui, solita storia, cerchiamo, P -p -p sfere basta, bottiglie prive, ok, molto belle le sub qua tra l'altro. Sentiamo il pezzo nostro, mancherà qualcosina anche a noi. Tranne l'amore. Infatti, noi siamo molto più bassi qui. Andiamo a dare le sub, sentiamo. Vediamo anche qui un po' di alte che vengono perse, però le medie, che mi hanno dato tanto fastidio, vedo che sono corrette bene. E, non per farvi troppi spoiler, però ci ho lavorato abbastanza, ecco. Tranne l'amore di tua madre, la gente cambia, il testi cambia, più ne fai e più ne dando le basse c'è molto più profondità di voce cosa che non ho dato e che forse ho tagliato fin troppo abbiamo messo lui e lui ha detto guarda qui c'è qualcosina da aggiungere mi fa piacere tenerlo sì, no, mecciamo nel caso togliamo, nel caso facciamo degli interventi di equalizzazione e non teniamo lui però no, non è invasivo e anzi migliora soltanto quindi io direi di tenerlo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 che ne dite ragazzi? È interessante, vero? L'ho scoperto grazie a Gigi, il ragazzo con la quale faccio spesso le live su Instagram. Se non mi seguite, link in descrizione. Parliamo tantissimo, facciamo dirette, eh, su, diamo consigli su robe da acquistare, per quanto riguarda microfoni, schede audio, preamplificatori, plugin, Ecco, questa roba qui l'ha scoperta lui e mi ha detto faccio una recensione che è fenomenale. Io mi sono fidato e ecco mi ha spiegato solamente il funzionamento lo sto provando praticamente con voi adesso e devo dire Gigi grazie approva pieni voti non è come quelle robe classiche tipo fai eh, il master da solo con Ozone no? che c'è il simulatore di mastering quelle robe che non c'è controllo, questa qui è solamente una linea di equalizzazione, prendo una reference e ti dice guarda, se ti vuoi avvicinare a quel pezzo, ti manca questa roba qui. La vuoi inserire? Sì, quanto, tot, ok, va bene. Oppure no, non la voglio inserire, mi piace più come suonava prima, a posto. Io spero di avervi fatto scoprire una grande cosa, me può interessare fino a un certo punto, vedete che le mie differenze sono minime. Magari per voi che non avete il massimo dell'orecchio, della dimestichezza, voglio fare un pezzo alla Lil Peep, oppure alla. mi è, spesso capita ultimamente vogliono fare i pezzi alla psicologi. però non riescono ad arrivare fino in fondo in quel mood atmosferico, serve più per quei discorsi lì, carichi su lui ti può dare una grossa mano. Io raga vi invito a iscrivervi ancora, spero di arrivare a 6.000 entro Natale, sarebbe un regalo gigante da parte vostra, dal Brucaliffo, anche se oggi siamo in una visuale un po' diversa, non siamo più di lato, spero apprezzate lo stesso. È tutto, al prossimo video. Bella.